Life be like My Life Be like, wow, yeah, My life be like... Wow, wow, yeah, Attenzione, warning. Il video che state per vedere comprende linguaggio blasfemo e contenuti non adatti a beniminchia ricottare, ma e persone sensibili. Se vuoi impedirne la visione, ricorda di attivare il parental Fattenu Control. L'autore di questo video non si assume responsabilità di nessun tipo, genere, colore o consistenza. Detto questo, vi auguro una buona visione. Com'era il codice? Aspetta che mi fermo un attimo, eh, aspetta che mi fermo un secondo, eh. Non me lo ricordo! Tocca ferro! E me lo dici così! Ah, non lo so io! Ricercato per spaccio di puro strogo insieme a tutta la fottuta famiglia di me la godo! La droga fa male! <ride> Dio Dio! Oh quanti applausi per Gaetano Siediti pure Siamo lieti di darti il benvenuto Aspetta un secondo, valate Ti andrebbe di omaggiare il nostro pubblico con un tuo personale saluto Porco Dio Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? Cosa ne so io? Dio podio! Dio ok lo metto, sono un fanatico di playstation, xbox nintendo dio porco che notizia ma come l'ha messa dentro dio cane va via dio boia voglio sentirti cantare porco mio Il partabid ha sempre sei vantaggi di lunghezza, vaffanculo dai va là.